Chiama Stefania. Mi spiace. Non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce. Ora però posso chiamare senza auricolare? Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi! Attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io. Ma io non ti butterei mai. Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente.